Salmone <ride> Che è tipo quello dei poveracci eh, Direi io, è abbastanza sexy Siccome Yotobi è pieno di big money Spettacolo Il pezzo più caro in assoluto Però gli chiama Marco Toni Mitico e inimitabile si apre oggi una nuova rubrica per la gioia di grandi e piccini, ma soprattutto per le nostre papille gustative. Seba mangia sushi per noi. L'ospite sushesco di oggi è Andrea Secco. Ciao! Ciao a tutti, sono qui con Andrea Secco e stiamo per mangiare sushi a ah, Sushi Zammai di Shibuya. Ecco qua che è arrivato il sushino. Qual è il tuo spettacolo. pezzo preferito tra questi? Tra questi? Allora, sì. guarda, ti devo dire, te ne dico due, i miei preferiti. Okay. Eh, questo e questo. Ok. Il salmone, sempre buono da zammi, una garanzia di qualità. Questo però c'è ancora un, un po' strano, sembra a me. Sì, ma, ma è guarda... buono, è Ah sì? Oh mio dio il tuo sembra molto migliore però devo dire Però alla fine sono Soprattutto tutti Soprattutto questo Eh ma sono favore. pezzi che a me non piacciono molto quindi A te non piace il pesce azzurro giusto? Non piace il pesce azzurro e neanche particolarmente il tonno grasso Quindi tu lo quindi... riesci escludere questo, questo, questo, questo E non mi piace neanche tutti quelli con questo. la tare, quindi anche l'anago via Questo Quindi potrei che mi dai quello che ti dicevo prima E questo forse mi ispirerebbe un po' di più però è sempre azzurro Mi sa che il mio preferito sarebbe il salmone che è tipo quello dei poveracci in questo perché è quello che costa meno sicuramente No però del mio tipo mi piace Licura, mi piace hotate mi piace Lika, mi piace Ika anche mi piace tanto okay. Davvero? A me non tanto cioè, okay, E infatti mi sono addirittura fatto stessa. cambiare uno dei suoi pesci azzurri con un un'Ica, vedete? No. Beh dovresti Al iniziare due. con un azzurro teoricamente Dovrei no? cominciare con un la... Diciamo che comincio con gli washi perché ne ho due Un'altro me lo lascerò per la fine perché vuoi mi preferirmi Lo lascio per la finale Ok Per chi lo mangi? te per me Per tutti noi? Questo è per Sebastiano Serafini Iscrivetevi al suo canale raga perché fa video tutti i giorni e vi dice tante di quelle curiosità sul Giappone che sono uno spettacolo Vi lascio il canale sotto in descrizione Iscrivetevi, eh, mi raccomando eh Guardate questo bel pezzettone Questo pesce qua si chiama Kimmedai Italiano, non ho più paura di vedere come si chiami Kimmedai, no? l'occhio dorato pesce <ride> Se guardate dritto nei suoi occhiali potete vedere me che saluto no, no. Ok, adesso iniziamo questa... Che è che ha è iniziato questo trend? Di dedicare il sushi alle genti? Eh. Marco Tony credo ovviamente la leggenda okay. di Tony. Ok, allora vabbè Va che roba! Pezzettone di salmone, questa loro li richiama Marco Toni, la leggenda di Tokyo, il mitico inimitabile Niam! Che è roba ragazzi! Bene, allora io prendo l'altro pezzo di salmone e lo dedico a un altro Marco di Youtube, che è Marco... Soul Mafia Soul Mafia, non so il cognome, in effetti mi è venuto adesso che con ho incontrato di recente, ma è simpaticissimo si chiama Marco, ma secondo me fa video più simili ai miei come tipologia, che quelli di Marco Togni, credo in Corea, però quindi questo lo dedico a Marco di Soul Mafia con un augurio, un augurio, una promessa, una minaccia che è... che faremo una canzone assieme a guarda, vedi con questo bel pezzo di miccio che è uno dei miei preferiti. Anche questo qua è bello tenero da zammai. Guarda lilletta. E lo puccio anche dalla parte giusta, perché altrimenti poi tutti mi criticano che lo puccio dalla parte del riso. Che poi dipende, anche lì. C'ho amici giapponesi che Questo vale sia per Indy che per, che per il tuo gatto, cioè per l'illetta che cioè Lilletta, ma... ma quanto sei fortunata! Eh, questo qua era il più buono fino adesso. A fare le intro di Seba, ma quanto sei fortunata! Quanto. Vabbè, adesso mi sa che mi tocca mangiarne uno anche a me. Io mangerò. Questo pezzo che è rotate oh, Che è il mio preferito Oddio se è il mio preferito Devo dedicarlo a qualcuno di importante A Zeb 89 Ma certo Zeb 89 Oddio Bella idea Sì allora questo Zeb 89 Che so che non sai neanche che cavolo sono Ma comunque Ti voglio dedicare questo pezzo di sushi Il mio quinto pezzo di sushi del, dell'anno E lo mangerò per te mm. Buonissimo Siamo come i youtuber giovani quali sono gli alimenti fanno così? Che è che lo fa? <ride> Sebastiano Serafini <ride> Però non <ho> mai... <ride> lo faccio io così? No, needs, uh, ah, i i ma... Gamer, sai? Ah, oh. ah non so, eh, può essere Comunque il prossimo è Yotobi Prossimo per Yotobi? Eh, direi di sì Ok. Allora, però però forse me... è meglio se lo mangio io per Yotobi Mangialo per... To... ah no, ma Tommaso no, Tommaso lo devo fare io Però Tommaso, Tommaso tomas... devi fare tu, quindi Dai, per Yotobi facciamo che mangio questo qua io Perché questo qua è un pezzo bello costoso Ok, Yotobi Yotobi è pieno di soldi okay. Eh? Chi? <ride> Yotobi è pieno di soldi? Siccome Yotobi è pieno di big money ah, sì? gli richiamo questo qua che è il pezzo più caro in assoluto Aspetta che faccio una foto, guardate quanto luccica Yotobi, grazie per avermi seguito su Twitter eh. Guarda come inzuppo bene il nella sostina di soglia Ah, che spettacolo Sgocciola per Yotobi Niam questo voglio dedicare questo sushi a tutte le persone che aiutano il canale, in particolare voglio dedicare a te, Yari, che stai editando questo video. Grazie mille, mangerò questo pezzo di seppia per te. Itadakimasu. Se non conoscete Yari, male. È un lavoraccio fare sti video. Di Dedico questo per Tommaso prossimo è Tommaso in Giappone Dedico questo pezzo di sushi a Tommaso in Giappone Che non ho mai commentato sotto nessuno dei miei video Ma questo potrebbe essere Potrebbe essere il The one <ride> per te La cattina iniziale è venuta proprio al top eh, Direi oh, è abbastanza sexy eh, Questo è l'ultimo sushi L'ultimo sushi a chi lo vogliamo dedicare? Lo dedico a te L'ultimo sushi per me L'ultimo sushi lo dedichiamo ad Andrea Secco Che è già il secondo che ti becchi su un set di 10 pezzi eh. Mi fai sentire troppo speciale Seba E guarda la stessa percentuale di cose No un po', un po più alta Di Marco, cose giuste che ha detto la famiglia surrogata Marco non essere geloso eh, Lo sai che in Giappone la poligamia è una cosa accettata Davvero? No ovviamente ma la avete suricata <ride> No, non l'hanno È l'unica cosa che non hanno detto <ride> Lo diranno Ci faranno un altro video Va vino, bene. ci prenderanno come fonte ovviamente Eh speriamo Io gli avevo detto di prendermi Ok ci vediamo domani con un altro video di pomeriggio Ciao Comunque volevo dirvi che nel giveaway Darò la coda di questo granchio Quindi chi vuole la coda del granchio Che ha mangiato Sebastiano Serapini in Giappone Attivate la campanella E scrivetemelo nei commenti Ah non ve l'ho detto Iscrivetevi anche al canale di Andrea Secco eh, ragazzi, Se già non l'avete eh. fatto Che scemo non vi siete ancora iscritti al mio canale Ma voi siete matti raga Se potete iscrivervi al numero limitato di canali Mi raccomando iscrivetevi a quello a cazzo Ciao